Miriam Leone il gusto della semplicità, il suo airstile è unico. La bellezza non basta, servono anche il talento e la personalità e Miriam Leone ne è la dimostrazione vivente. Oltre ad avere un fisico da venere e un viso assolutamente perfetto, l'attrice di origini siciliana ha sempre mostrato al pubblico la sua vera essenza. Una donna raffinata ed elegante, capace di conquistare chiunque con il suo sguardo carismatico e avvolgente, Miriam non ha bisogno di stratagemmi e il suo airstile ne è una prova. Casuale e naturale, la sua chioma rossa è sempre perfetta in ogni occasione, che si tratti di un impegno personale o di un evento di gala, ecco il suo segreto. Capelli da star senza sforzo, il segreto di Miriam Leone. Da regina di bellezza ad attrice affermata, Miriam Leone è diventata in poco tempo un'icona di stile e di bellezza, conquistando il grande pubblico italiano che si è molto affezionato a lei. La sua capigliatura fulva leonina è diventata un mustave irrinunciabile tanto che il colore è la nuova tendenza per questo autunno 2018. Luminoso e perfetto per chi possiede una carnagione chiara, questo colore valorizza molto i lineamenti dolci del viso, come nel caso di Miriam. Lattrice inoltre possiede un segreto, la sua bellezza non dipende da acconciature complesse e sofisticate, ma da un look semplice e raffinato. Le ciocche sono spesso sciolte e il raccolto è sempre morbido e accuratamente disordinato. I capelli di Miriam Leone sono uno dei suoi tratti distintivi e in più occasioni i suoi fan si sono complimentati con lei per il suo airstile casual ma sempre super glamour. Appassionata di moda e di beauty, l'attrice è diventata testimonial di importanti campagne, come quella per Gucci, riscuotendo un successo strepitoso tra i fan. Miriam e la sua passione per la moda. Dopo aver vinto la corona di Miss Italia, Miriam Leone si è dedicata per anni alla televisione italiana, diventando una delle presentatrici e ora delle attrici più affermate a livello nazionale. Il suo carisma, unito ad una bellezza assolutamente particolare ed unica, le ha permesso di recitare in importanti serie tv, sono tantissimi i fan che seguono i suoi progetti. Certi di rimanere sempre molto soddisfatti. La Leone, però, non ha mai negato di avere anche un'altra grande passione, la moda. Recentemente, infatti, è stata scelta come testimonial per uno dei brand più famosi a livello internazionale, Gucci, dimostrando anche di essere una perfetta modella. In più occasioni infatti l'attrice di origini siciliane ha condiviso sui suoi profili social outfit indossati durante i suoi numerosi impegni quotidiani, mostrando il suo animo eclettico e romantico. Gonne lunghi, abiti eleganti, accessori indimenticabili, Miriam non ha paura di osare e sperimenta nel campo della moda ottenendo ottimi riscontri da parte del pubblico. Gran parte del pubblico femminile infatti si rivolge a lei in cerca di consigli di stile e l'attrice non perde occasione per dimostrarsi gentile e disponibile. Una ragazza della porta accanto che ha conquistato i suoi sogni, Miriam Leone è un esempio di grazia e determinazione.